Se pensiamo che il mercatino è iniziato con i bambini diciamo che questa può essere l'evoluzione nel senso di, di dare un obiettivo per quello che riguarda la prevenzione in particolare perché oggi appunto vediamo che, che ci sono adolescenti che fumano adolescenti che, che bevono e non dovrebbero bere adolescenti già obesi perciò mi sembra anche logico che il calcite eh, faccia da stimolo eh, alle, alle istituzioni ovviamente, un po', ma, po', ma poi un po' a tutti in modo che, che si prenda in modo serio questo argomento che diciamo, nel tempo può diventare veramente una piaga per la, per, il nostro, per la nostra comunità. Oggi è una giornata che si dedica ai più piccoli, insomma si inizia da loro per insegnare i corretti stili di vita, ma poi anche tante informazioni che invece sono dedicate ai più grandi proprio per la cura dei bambini. Sì, le parole chiave sono sport, divertimento e soprattutto prevenzione, infatti noi abbiamo unito queste tre macro aree per cercare di fare dei laboratori didattici in modo tale da poter istruire quello che sarà il futuro di questa comunità retina, che sono i bambini per l'appunto, attraverso il sorriso, attraverso dei giochi, eh, insegnargli sicuramente delle attività che possono servire anche per la lotta contro il bullismo, contro, per i diritti del minore, per la disostruzione delle vie aeree, proprio per l'appunto, questo che è un ambito sanitario che è di mio interesse, eh, andremo proprio ad insegnare ai genitori delle tecniche per aiutarli nel momento più difficile finché il bambino tossisce quindi è reattivo non fate nessuna manovra è importantissimo quando il bambino estentivamente si mette le mani a gola interveniamo prima cosa 5 colpe interscapolari okay? non abbiate paura devono essere abbastanza decise non sono efficaci mano a pugno chiusa sotto diciamo, la bocca dello stomaco l'altra qua manovra di Heimlich 1. Due, tre, quattro, cinque, il corpo viene fuori, abbiamo salvato la, vi la vita al nostro figlio. Secondo voi quante persone sono ancora da informare su queste manovre base che magari in altri paesi, non l'Italia, sono alla portata di tutti, forse da noi un po' meno? Sì, io mi sono fatto un po' promotore di questa iniziativa che è stata tra l'altro accolta dal Comune di Arezzo dal Comune di Castiglione Fiorentino dove abbiamo insegnato proprio all'interno di tutti gli asili comunali eh, le tecniche di sostruzione alle maestre perché eh, sicuramente nel periodo di svezzamento dai 0 a 6 anni eh, per l'appunto è maggior rischio di eh, ostruzione di via aeree e questo è sicuramente un motivo in più per andare sempre di più a, a creare informazione e eh, formazione. Abbiamo fatto un progetto anche con gli chef, con i sommelier, quindi abbiamo creato dei fori che possono essere utili nel momento in cui c'è bisogno di divertirsi, di stare in famiglia, di stare in un momento anche educativo come quello della scuola, ma in un luogo sicuro. Quindi noi ci siamo, siamo sensibili a questo problema, ma sicuramente sarà tanta formazione da fare ancora.